Ciao a tutti. Oggi prepareremo il ciambellone al cacao con crema. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: per la crema al latte: latte, aroma di vaniglia, miele, amido di mais e zucchero. Per la ciambella: farina di tipo 00, cacao amaro, uova, zucchero, olio di semi di girasole, acqua. Vanillina e rum e lievito. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema. Mettere all'interno del boccale il latte, lo zucchero, il miele, l'aroma di vaniglia. l'amido ed azioniamo il bimbi per 9 minuti 80 gradi velocità 4 la crema è pronta Trasferiamola in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente a contatto e lasciamola intiepidire. Lavare e asciugare bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, mettiamo nel boccale lo zucchero, e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Pugniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo la farina, il cacao, le uova, l'olio di semi, l'acqua, il rum, il lievito e la vanillina ed azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Il composto è pronto. Versiamo in metà in uno stampo a ciambella ben imburrato del diametro di 24 cm. Aggiungiamo la crema. Versare il resto del composto sulla crema. forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Il ciambellone è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambellone al cacao con crema, grazie e alla prossima ricetta!